Nel 1900 in Italia, che è quasi del tutto unita, ma non ancora del tutto, si apre una nuova fase storica. Anche se il re però è Vittorio Emanuele III, salito al trono dopo l'uccisione di Umberto I, questo periodo verrà chiamato Età Giolittiana. Vediamo in che situazione si trovava l'Italia negli anni immediatamente precedenti. Nel 1880 l'Italia non ha ancora un sistema industriale che produca una quota rilevante, cioè una quota importante del PIL, del prodotto interno lordo nazionale. La nostra penisola infatti aveva accumulato un grave ritardo rispetto ai paesi come l'Inghilterra o la Francia, ma anche rispetto alla Germania che era arrivata all'industrializzazione a metà del XVIII secolo. In realtà l'Italia non parte alla pari delle altre potenze e probabilmente il principale svantaggio è la totale mancanza di vasti giacimenti di carbone che fossero facilmente accessibili, cioè raggiungibili, sul territorio eh, italiano. Malgrado questo, ehm, noi possiamo vedere all'incirca tra il 1881 e il 1887 una prima timida, cioè modesta industrializzazione. Abbiamo già notato come subito dopo l'unità d'Italia nel 61 il governo aveva potenziato la rete ferroviaria facendo così uno dei primi provvedimenti che favoriranno la nascita delle prime fabbriche siderurgiche. Nello stesso momento si producono eh, divise, vestiti per il nuovo esercito nazionale e quindi oltre alla siderurgia viene alimentata l'industria tessile in seguito nel periodo che all'incirca va tra il 1896 e il 1908 l'industria italiana mette a segno quella che possiamo definire tranquillamente una crescita impressionante e teniamo conto che il balzo eccezionale che fa l'Italia non la mette alla pari delle altre grandi potenze, però fa dell'Italia un paese competitivo. L'industrializzazione italiana, come quella tedesca o quella russa, eh, si basa, viene promossa, viene guidata fino dai suoi inizi dallo Stato, cioè non dalla libera iniziativa degli industriali, degli imprenditori, ma proprio dall'intervento dello Stato e lo Stato interviene direttamente in vari modi, per esempio, come sappiamo, applicando i dazi doganali, pesanti dazi doganali, sulle merci importate dall'estero. Eh, L'Italia è il primo degli Stati europei, insieme con la Germania, a decidere questo tipo di politica. Inoltre lo, lo Stato interviene facendo costruire delle centrali idroelettriche e ovviamente anche tutta la rete elettrica che è necessaria per trasportare l'elettricità verso i grandi eh, centri abitati. Inoltre lo Stato finanzia direttamente le fabbriche e le industrie che hanno bisogno di denaro per investirlo soprattutto i nuovi macchinari. Nel 1893, per esempio, esiste già la Banca d'Italia, che controlla i crediti, cioè i prestiti, i soldi, che venivano concessi alle industrie. Le commesse statali, invece, cioè gli incarichi che dà lo Stato di costruire qualcosa, riguardano principalmente la costruzione di navi e di armi che vengono affidate appunto a industrie italiane. Teniamo conto che anche oggi alcune delle più antiche fabbriche di armi del mondo sono appunto italiane. Eh, tra tutti questi interventi eh, probabilmente quello più essenziale fu la fornitura di elettricità. Infatti grazie all'elettricità l'industria italiana riesce a diversificarsi. Abbiamo il settore meccanico, il settore automobilistico, il settore chimico e anche il settore alimentare. Proprio la presenza dell'energia elettrica consente alle fabbriche di nascere anche eh, vicino alle grandi città, mentre prima magari erano nate lungo il corso dei fiumi dei grossi torrenti perché sfruttavano la corrente dei corsi d'acqua per far funzionare le macchine. Adesso di questo non c'è più bisogno. E sono proprio le grandi città che, dovendo dare alloggio agli operai, subiscono le più profonde trasformazioni. In particolare le città sono Torino, Milano Genova che formano il cosiddetto triangolo industriale. In queste città vengono creati per dare abitazione agli operai dei grandi quartieri popolari. Di solito sono quartieri fatte da case tutte uguali, con grandi cortili all'interno e anche dei lunghi balconi all'interno che danno sul cortile, quelli che si chiamano i ballatoi, eh, dove spesso c'erano i servizi igienici in comune a tutte le famiglie. Eh, in questi quartieri abitano gli operai che incominciano ad essere una percentuale notevole non solo appunto a lavorare nelle fabbriche, ma anche della popolazione delle città. Eh, per arrivare a questo eh, è necessario ricorrere a delle professioni che esistevano già, ma che in questo periodo si sviluppano particolarmente, come quello degli ingegneri, quelli degli architetti che non si limitano a progettare le fabbriche, ma appunto anche eh, i nuovi quartieri cittadini, le nuove strade. Allo stesso modo le fabbriche hanno bisogno di pubblicità per i loro prodotti e questa pubblicità dà impulso alle attività ad esempio di tipografi o di grafici nelle pagine dei quotidiani. Per piazzare i prodotti, eh, i prodotti vanno conosciuti e quindi per far conoscere ai negozianti i nuovi prodotti delle fabbriche si diffonde la professione dell'agente di commercio. Abbiamo parlato di pubblicità sui giornali e quindi abbiamo i giornalisti. E poi una serie di altre attività come quelle di caffè, bar, alberghi, ristoranti, sale cinematografiche, eh, tutti gestiti da eh, nuove figure tecniche o nuove figure professionali. Ecco, questo gruppo di persone che si pone un po' a metà tra diciamo, i ricchi, la grande borghesia e la parte operaia viene chiamata classe media, è la prima classe media italiana in realtà poi questa classe media si sviluppa cresce anche grazie all'incremento degli cosiddetti impiegati statali o i funzionari pubblici infatti lo Stato si era preso in carico, cioè aveva preso a controllare quelli che possiamo chiamare i servizi di pubblica utilità e aveva bisogno sempre di più di personale preparato a cui affidare queste attività economiche ma di proprietà dello stato pubbliche per esempio nel 1903 viene nazionalizzata la rete telefonica eh, nazionalizzare significa rendere di proprietà dello Stato un'attività economica che di solito o che prima era gestita da privati. Nel 1905 vengono nazionalizzate le società ferroviarie che esistevano da un po' ma che adesso appunto diventano statali. Poi per esempio ai comuni viene affidato il servizio di gestione dei, dei servizi urbani come il tram ma anche la distribuzione dell'acqua, oppure eh, l'illuminazione pubblica. Un'ultima cosa riguarda invece la gestione delle scuole, in particolare delle scuole elementari. Infatti nel 1911 lo Stato si occupa di gestire le scuole elementari che prima invece erano affidate molto spesso agli ecclesiastici. In questo modo vengono uniformate le istituzioni scolastiche e in più si garantiscono stipendi migliori agli insegnanti. Tutto questo però eh, avviene in città industriali. Lontano dalle città industriali la maggior parte della popolazione italiana era in una condizione di arretratezza, soprattutto per quel che riguarda le campagne soprattutto per quello che riguarda il sud tanto è vero che eh, a causa del latifondismo noi possiamo parlare di una vera e propria questione meridionale significa problema meridionale il vero motivo della retratezza del sud era appunto la presenza di questo latifondo che non era eh, produttivo eh, per risolvere la questione meridionale in realtà il governo non prende nessuna riforma di rilievo e quindi si trova una soluzione di ripiego mh, perché eh, chi rimaneva in Italia e non trovava lavoro eh, trova una soluzione nell'emigrazione eh, è comunque però un rimedio eh, temporaneo che certo non risolve i problemi della mezzogiorno questa emigrazione tra l'altro riguarda anche tutte quelle regioni che non avevano uh, una industria che si stava formando, che uh, era praticamente riservata soltanto al nord e al nord-ovest. Questo signore invece è Giovanni Giolitti, cioè la persona che da il nome a questo periodo della storia italiana e che mh, con la sua azione politica segna proprio un'intera epoca della storia.